purtroppo avrei fatto volentieri la recensione completa delle Sky Plus di ASICS sarei sicuramente andato in pista ma purtroppo il mio piede non me lo consente durante una gara cose che possono capitare ho avuto un piccolo problema a mantenere comunque oggi parleremo ho incontrato Andrea Soffientini qualche giorno fa a casa mia del confronto tra le eh, Meta Speed Sky rispetto alle Sky Plus c'è stata un'evoluzione significativa. Le Meta Racer, la prima versione, erano molto dure, ma al tempo stesso, pur essendo reattive, non permettevano di raggiungere la stessa economia di corsa invece degli altri modelli. Secondo me c'è stato un passo significativo con il primo modello le Sky ma con queste eh, Sky Plus secondo me l'azienda giapponese è riuscita a realizzare un, una scarpa davvero eccezionale. Vi abbiamo già raccontato con Filippo Pavesi quali sono stati i principali miglioramenti di questa scarpa che fondamentalmente si riassumono in un quantità superiore di gomma nel, nell'avampiede. Nel cambiamento del battistrada e leggermente anche della tomaia, oltre al fatto che la scarpa è leggermente più ricurva rispetto al passato, sentiamo cosa ci ha detto Andrea dal mio giardino di casa, nei prossimi giorni comunque riprenderò a correre, sentiamo cosa ci ha detto il buon Andrea, voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero gustoso, io mi sarò costretto, visto che non dovrò correre per qualche giorno, a mangiarmi solamente delle verdure dal mio punto di vista anche e soprattutto analizzando i sensori runscribe ho notato davvero dei parametri molto interessanti alla mezza maratona di domenica avrei sicuramente corso molto velocemente se non mi fossi fermato voi nel frattempo stay strong keep running vi iscrivete al canale e nei prossimi giorni vi racconterò anche ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa e per quello che riguarda ASICS vi spiegherò le novità 2022. Ciao, alla prossima! Andrea, nei giorni scorsi sono stato a un evento ASICS che mi ha visto protagonista come filmmaker e ho eh, avuto la fortuna e la possibilità di testare una scarpa davvero molto veloce, le eh, Metaspeed Sky Plus. Eh, oggi, anche tu hai avuto modo di confrontarla con il modello precedente, cosa ne pensi di queste due scarpe? Mm, allora, intanto, ciao a tutti. Il primo modello era bellissimo da vedere, il secondo modello ancora più bello, forse. Eh, colori strabelli, eh, mi piacciono molto. È una scarpa che comprerei di primo a Kito. a tocchicciarla ho visto che mi sembra un pochino più morbida, sì la mescola, ne abbiamo parlato prima anche se hanno detto di no, ma anche a me sembrava un pochino più morbida. Tomai è rimasta praticamente la stessa, hanno cambiato la, la linguettina e i lacci che, che ricopiano quelli di Nike. No, beh, innanzitutto Andrea, la tomaia dicono eh, che sia stata cambiata, in effetti è leggermente cambiata, però la cosa che eh, ti, chiedo, ti chiedo è, secondo te, a livello fondamentale di mescola, cosa ne pensi e come l'hai vista? Beh, la, la mescola l'abbiamo detto l'altra volta, era, no, era un'ottima mescola, morbida, leggera, reattiva, adesso... Uh, gli hanno messo anche un pochino di più, quindi figurati, meglio ancora. E come l'hai vista a livello di appoggio nell'avampiede, cioè al 4% in più di uh, Fly Foam Turbo, secondo te può darti una spinta supplementare? Sia la spinta supplementare sia comunque uh, più, più ammortizzazione, quindi meno meno stanchezza a fine gara invece a livello di eh, eh, tallone come, come l'hai vista ti sembra stabile oppure un, un po' meno stabile rispetto al modello precedente essendo un po' più alta per quello bisognerebbe provare le gare un pochino più lunghe però fondamentalmente con un avampiede così più largo la scarpa risulta sembrerebbe risultare un attimo più stabile però questo lo devi dirti perché l'hai usata già tu in gara quindi ma ah, è vero che erano solo 5 km, ma l'ultimo chilometro sei stanco lo stesso. Cosa ne dici del, del fatto che nel, nell'avampiede la scarpa è ancora più ricurva? Quindi per chi corre di avampiede, secondo me, potrebbe essere interessante. L'effetto trampolino, eh, guarda, quando capisci come utilizzarle eh, diventano top perché praticamente quasi non, ha, non appoggi più se non con l'avampiede e quasi cadi per terra e quindi ti spingi sempre più avanti possibile. Quindi si sente questa differenza non ho avuto modo di provarla però sicuramente l'ho vista l'ho toccata l'ho potuta ammirare anche la versione edge eh, che sensazione sulla base di quello che hai letto e visto eh, queste due scarpe ti hanno dato e come le confronteresti ma a livello di marketing non l'ho mica capito perché comunque ci ha studiato sopra abbastanza ci ha speso dei soldi però da quanto si dice, sembrerebbe comunque meglio questo in generale, eh, anche perché ha più schiuma e quindi, ripeto, più, più reattività e comunque più, più protezione. Invece non so se hai letto, ma sul Corriere un articolo di Marco Bonarigo eh, racconta di questa scarpa, del fatto che la scarpa stessa, secondo lui, può addirittura permetterti di correre 7 secondi al chilometro più velocemente, in realtà sta parlando di un amatore non evoluto ma nell'articolo parla anche del battistrada come l'hai visto e come l'hai confrontato rispetto al modello precedente se mi puoi dare qualche dritta 7 secondi rispetto a le altre scarpe cioè confronto a un mocassino o a un animbus forse sì eh, ma sette secondi mi sembrano davvero tanti bisognerebbe capire rispetto a cosa Uh, per il battistrada lui non era molto, molto contento ma anche tu di primo Um, subito la prima volta che l'hai usato ho detto che non era così eccezionale ora è da capire secondo me sempre sull'asfalto uh, queste scarpe danno il meglio di loro uh, adesso che arriva il periodo caldo poi che, che se non ti muovi ad alzare i piedi lo fondi il catrame direi che la, uh, il grip sarà top bisogna capire sui san pietrini della maratona di Milano uh, nel periodo quando piovigina e tutto se... Sì. Se davvero tiene ma da quanto si dice non è così grippante. Onestamente la pri il primo modello, la Maratona di Milano, dove peraltro ho fatto soltanto gli ultimi 15 km non ho avuto nessun problema, non ho notato nessun eh, problema, mentre sul modello successivo, dove peraltro ho corso solo 5 km, qualche problema di eh, grip l'ho sentito, vedremo nei prossimi giorni, dal tuo punto di vista, a chi suggeriresti questo modello Sky Plus? Guarda, è una scarpa per atleti comunque veloci, ma comunque per cercare la, la prestazione. Quindi, per dirti, uno che corre a 4.15 la maratona, secondo me, eh, potrebbe fare, fare al caso suo. Ehm, sopra sia sempre lì. Sicuramente hai il vantaggio di una scarpa leggera col carbonio, Uh, è vero anche che a lungo andare poi si sente la mancanza di protezione rispetto ad altre scarpe un pochino più pesanti e strutturate Cosa dici? La scarpa esce a giugno? suggerisci di aspettare il nuovo modello oppure, a parte che comunque si fa fatica a trovare, di acquistare già adesso il modello precedente? Guarda, sono molto simili, è cambiato poco, dipende, dipende, Se, vabbè qua parlo di pricing, poi te mi dici che non va bene. <ride> dipende a che prezzo trovate il vecchio modello, comunque il vecchio modello era ben fatto, questo apporta sicuramente delle migliorie Uh, forse a prezzo pieno, non la comprerei, quella nuova, prenderei quella vecchia scontata. Secondo te, se, dovessi, se dovesse la scarpa permetterti di correre un secondo al chilometro più velocemente, quale delle due prenderesti? Quella che mi fa correre un secondo più veloce, lo sai che la prestazione secondo me è tutto. Ma credo per tutti e eh, tutti eh, siamo qua tutti a cercare la prestazione ovviamente nelle maniere più legali possibili quindi anche se, dovessi, se mi dicessero che correre nudo mi fa andare più, più veloce, correrei nudo. Vabbè oh, Andrea, la prossima volta faremo un confronto tra le tre scarpe, le Meta MetaRacer, le Sky e le Sky Plus e poi magari anche se dovessero arrivare le Edge in pista così vediamo con i sensori come eh, queste scarpe si comportano ai tuoi ritmi e secondo me potrebbe essere molto interessante. Grazie Andrea, stay strong keep running e ci vediamo alla prossima. Max, a parte che non stai più facendo i reels, quindi non andrei così veloce a salutare tutti. Eh, sono curioso di sapere invece te cosa pensi delle meta racer poi alla fine perché eh, fondamentalmente erano le più dure che avevano fatto in casa, non avevano l'FF Turbo Uh, sono curioso di sapere cosa ne pensi perché io le avevo trovate abbastanza secche avevano senso se, se si potevano usare in pista l'avrò sicuramente detto nella prima parte della recensione che eh, pubblicheremo nei prossimi giorni grazie Andrea ciao